Per organizzato questo importante convegno e per avermi invitata. Da meridionale da siciliana mi pongo da anni la domanda del perché della questione meridionale. Da, eh, Dall'unità d'Italia eh, la questione meridionale è appunto un nodo eh, che accompagna eh, l'Italia eh, da cui non si riesce ad uscire. A mio avviso il fatto che ancora si parli di questione meridionale è, è dovuto a una serie di fattori culturali, geografici ma anche le politiche regionali e nazionali che si sono succedute secondo me non hanno dato quell'impulso necessario al mezzogiorno per camminare da solo e eh, colmare il gap con, con il nord. Si è passato da un assistenzialismo eh, forzato all'introduzione eh, di eh, forme di eh, industrializzazione del mezzogiorno, basate ovviamente sul eh, sistema economico di tipo neoliberale eh, o ov ovviamente sulla eh, la concorrenza spinta, basandosi soprattutto sulla precarizzazione del lavoro e dei bassi salari, che non ha permesso al mezzogiorno di diventare comunque eh, competitivo a livello nazionale nazionale e anzi è sempre maggiormente arretrato e ricattabile sempre più fragile. E eh, la cosa che mi ha eh, colpito comunque in questi anni di esperienza parlamentare, parlando con i colleghi del Nord, è quello di eh, essere sempre tacciati, noi meridionali, come quelli che vogliamo: un'assistenza, vogliamo sempre denaro, denaro che, denaro che dreniamo dal nord ricco e produttivo. Eppure negli ultimi vent'anni, cioè dati alla mano, non sono eh, elucubrazioni, dati alla mano negli ultimi vent'anni il mezzogiorno, la spesa pubblica del mezzogiorno è diminuita di circa 10 miliardi. Ciò che è mancato e ciò che manca secondo me è una visione di insieme di Mezzogiorno nel contesto mediterraneo, italiano ma anche europeo si è trattato il mezzogiorno un po' come il figlio eh, debole eh, che aveva bisogno appunto di questa assistenza, ma non gli si è dato, non gli si sono dati gli strumenti per camminare da solo. Lo stesso PNRR che eh, prevede il 40% di risorse destinate al mezzogiorno, di fatto sappiamo che non è esattamente così. Io porto l'esempio della Sicilia. Io sono siciliana, quindi eh, ho seguito questo caso. Il Ministero dell'Agricoltura ha fatto un bando per eh, l'ammodernamento del sistema Irrigo per l'agricoltura. La Sicilia eh, su 31 progetti: non ne ha beccato neanche uno, perché eh, l'incapacità della, eh, della classe amministrativa siciliana di redigere un progetto e eh, con errori, tra l'altro, Grossolani. Ha fatto sì che appunto la Sicilia non avesse neanche eh, un, eh, un quattrino dai fondi del PNRR. Poi il ministro dell'Agricoltura ha trovato fondi eh, a parte, ma non quelli del PNRR, che quindi non siamo riusciti a beccarci. E eh, per quanto riguarda questo specifico bando, abbiamo visto che il 73% dei fondi sono andati al settentrione. E eh, il 26,8 al mezzogiorno, quindi anche qui la quota del 40% non è eh, totalmente eh, rispettata. Lo stesso rapporto del Svimez ha eh, sottolineato come appunto questa quota del 40% non viene rispettata, soprattutto dai due ministeri attrazione e Lega, che sono il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Turismo. Quindi secondo me ancora eh, a livello nazionale non si è capito qual è il, il ruolo che può giocare eh, l'Europa. Draghi parla di eh, ridare vitalità al mezzogiorno, ma di fatto lo dicono un po' tutti eh, i primi ministri, ma poi di fatto non si fa niente. Draghi appunto dice di eh, ridare un ruolo eh, centrale al mezzogiorno, salvo poi spingere per la riforma dell'autonomia differenziata. Sappiamo che questa riforma è, è devastante soprattutto per il mezzogiorno perché prevederebbe tra l'altro la possibilità per ogni regione di trattenere le, eh, le imposte che vengono eh, pagate su quel territorio. Sappiamo che il mezzogiorno d'Italia ha una capacità retituale, quindi una capacità eh, di pagare delle imposte molto eh, più bassa del settentrione con la conseguenza che quindi anche i servizi al mezzogiorno verrebbero eh, ad essere eh, completamente eh, i risori, dei servizi insomma scadenti come già ce li abbiamo. In più eh, la eh, serie di conseguenze nefaste che stiamo vivendo a seguito della pandemia, a seguito della guerra, la siccità, sono tutta una serie di eh, cambiamenti che stanno impattando in modo devastante il sud e non c'è ancora una visione d'insieme di mezzogiorno, non c'è una visione di che ruolo deve avere il mezzogiorno nel contesto non solo mediterraneo, ma anche italiano ed europeo quindi secondo me ancora non si è capito bene eh, da che parte cominciare per far sviluppare il mezzogiorno un altro eh, problema che secondo me ovviamente è eh, uno dei grossi eh, ostacoli allo sviluppo del mezzogiorno è la criminalità organizzata. La criminalità organizzata, io eh, girando un po' la Sicilia, eh, vedo come spesso in molti territori ancora eh, gli stessi progetti, lo stesso ehm, volontà di eh, avviare un processo di cambiamento. Parlavamo l'altro giorno alla Lucoil eh, a Siracusa, eh, il fare eh, dei progetti di bonifica, di fare eh, anche una conversione della Lucoil che è una raffineria eh, ovviamente eh, magari eh, convertirla in una qualche attività di tipo eh, eh, ecologicamente sostenibile implicherebbe dover passare da quello che è un sistema di controllo del territorio eh, che eh, è molto difficile poter implementare dei progetti di sviluppo dove comunque la criminalità organizzata questo potere controlla massicciamente le persone e l'economia territoriale e questo secondo me implica eh, un un coraggio molto forte da parte eh, delle amministrazioni ovviamente regionali ma anche nazionali. Il problema della criminalità organizzata nel mezzogiorno, io parlo per la Sicilia che conosco meglio, è, è, è un problema che ancora non è stato del tutto eliminato, anzi non è stato completamente eliminato e molte sacche, eh, molti territori sono ancora controllati e gestiti. La stessa economia è gestita dalla criminalità organizzata, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Viviamo perennemente in, in emergenza e perché sappiamo che ci sono i signori che gestiscono eh, i rifiuti che non possono essere eh, toccati non possono essere eliminati così come anche la questione del traghetto la caronte tourist che sostanzialmente ha il monopolio per il traghettamento dei passeggeri e in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose quindi è un problema la criminalità organizzata nel mezzogiorno e anche lì ci vorrebbe un massiccio intervento nazionale. Quindi, secondo me, quella del Sud Italia è una questione nazionale. Come tale va valutata eh, e che non riguarda solo noi meridionalisti. Appunto, ho detto eh, che ha molti colleghi, ma mh, cioè colleghi non della Lega, molti colleghi ancora eh, non hanno ben concepito il, la questione meridionale e e bisogna recuperare quindi una visione unitaria, e non frammentaria dell'Italia e nell'attuale PNRR secondo me questa visione non c'è, non c'è ad esempio quando a Catania con i fondi del PNRR si vogliono costruire delle aule studio sopra un eh, un parco archeologico, non c'è ad esempio quando si vuole costruire la base di Coltano eh, in una, in un'area naturale, c'è si fanno questi progetti che sono un po' eh, dei progetti eh, ripresi, vecchi, eh, quello appunto di Catania dell'Università di Catania era stato bocciato vent'anni fa, si riprende questo progetto sperando che venga finanziato con i fondi del PNRR. Quindi non c'è un'idea di sviluppo anche dell'istruzione dell'Università di Catania, dell'Università del Mezzogiorno, ma eh, si cerca di accaparrarsi questi fondi per delle cose completamente inutili per il territorio e per le generazioni future. Così come eh, a livello economico non si è puntato appunto sullo sviluppo del territorio in senso eh, sostenibile, eh, in senso eh, di sviluppare un turismo sostenibile o essere sì il Mezzogiorno un polo energetico, ma di energia appunto eh, rinnovabile, non come intende Draghi eh, di far diventare il Mezzogiorno eh, una serie di rigassificatori o eh, di eh, tubature da cui eh, importare il gas da altri paesi autorizzati. La lotta al cambiamento climatico infatti è urgente, tra l'altro il mezzogiorno è quella che vivrà eh, principalmente la, la siccità. Da eh, alcuni studi è emerso che eh, nel 2060 mi pare la Sicilia sarà completamente eh, desertificata, quindi assisteremo anche a un'emigrazione forzata dovuta appunto alla, eh, alla siccità incombente. Secondo me il mezzogiorno può eh, giocare un ruolo importante, un ruolo di ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa, non solo eh, come, come luogo da cui trarre energia politica, ma anche eh, sede di start-up innovative, di turismo sostenibile, di un agroalimentare sostenibile e biologico, la Sicilia tra l'altro è, è una delle regioni con la più alta densità di agricoltura biologica, e le due facce della medaglia potrebbero rendere l'Italia completa, quindi un mezzogiorno vocato a eh, un agriturismo, a un turismo sostenibile, a un'energia pulita e eh, l'Italia del Nord mh, più votata alla finanza o ad altri eh, settori. Concludo dicendo che Olivetti sosteneva che una società che non crede nel proprio avvenire non potrà mai avviarsi verso una meta comune e affogherà in una vita limitata, meschina e corrotta, darsi uno scopo, scoprire delle vocazioni, promuoverle è il modo più autentico affinché una civiltà possa esprimersi. Quindi io credo che affinché possa avvenire una, eh, una riscossa appunto del mezzogiorno il popolo eh, del, del meridione deve eh, ritrovare appunto questa sua vocazione, deve capire qual è eh, il suo percorso, la propria strada coniugando tradizione e futuro, innovazione e storia. E io credo che quindi sia il momento che i popoli del mezzogiorno comincino a disegnare il proprio futuro come hanno fatto a Coltano, come hanno fatto a Piombino oggi, sono i popoli che devono individuare qual è eh, il, la loro strada e perseguirla. Grazie.